Ecco, siamo già la terza domenica del tempo ordinario, potremmo dire che quella che ci viene proposta in questa pericopa evangelica è la prima predica di Gesù. Viene usato il Vangelo di Marco, e qui è Gesù che si rivolge ai presenti, e l'invita li alla conversione, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. È un richiamo quindi alla conversione, perché per seguire Gesù occorre riconoscerlo, occorre ecco, cambiare, cambiare atteggiamento, cambiare vita. Questa è la conversione, la conversione del cuore. Ma la fede, la fede non nasce comunque per nostra iniziativa, ma per l'iniziativa stessa del Signore che ci chiama. L'abbiamo visto eh, proprio domenica scorsa, è Lui che ci mette gli occhi addosso in un certo senso, è Lui che rivolge il suo sguardo su di noi. Poi potremmo dire perché a me sì e agli altri di casa, agli altri amici che le persone che conosco no. Ci sono persone che credono in maniera fervorosa e altre invece sono tiepide, se non addirittura indifferenti o si dichiarano atei. E sempre c'è l'iniziativa di Dio, sempre il Signore che ci esorta, che ci chiama. Siamo noi che purtroppo non riconosciamo facilmente la sua voce. Avere fede è sempre avere a che fare con gli altri. Perché se io ho fede non posso disinteressarmi degli altri. La mia fede per se stessa deve essere palesata, deve essere testimoniata, vissuta e testimoniata, perché sia una fede autentica. Ed ecco che il Signore ci chiama, come ha chiamato i Suoi, che come annota il Vangelo, lasciarono tutto e lo seguirono. La fede allora è proprio questo, un lasciare. Lasciare dietro di sé l'uomo vecchio, per usare un linguaggio paolino, e seguire Gesù, seguirlo da vicino. Si tratta di offrire una risposta, una risposta semplice, una risposta umile, come quella che hanno offerto questi pescatori da lui chiamati. Hanno detto di sì, si sono lasciati affascinare dalla parola di Gesù. Si sono lasciati toccare il cuore. È stato convincente con loro perché erano in un certo senso predisposti, il loro cuore era pronto ad accoglierli. Hanno capito che il tempo era compiuto effettivamente. Ma quello che Gesù ci dice è di credere nel Vangelo. Qualcuno dice di credere che bisogna credere al Vangelo. Non si tratta di una differenziazione così, eh, eh, come devo dire, insignificante. Una cosa è dire credere nel Vangelo, altra è dire credere al Vangelo. Quando io dico di credere al Vangelo, eh, vuol dire che mi devo limitare semplicemente ad ascoltarlo, soltanto a verificarlo, ma se io dico di credere nel Vangelo è allora che mi devo immergere in un certo senso, come quando sono stato battezzato, mi devo immergere in Cristo credo in Cristo, perché Gesù è la buona novella, Gesù è il Vangelo l'Evangelio, è Lui che ci porta la notizia bella e l'opportunità di una vita nuova. Quindi questo Vangelo in questa domenica ci esorta proprio a questo, a credere fermamente nel Vangelo e a fare del Vangelo il nostro riferimento certo e unico. Buona domenica a tutti!